si passa poi al bonus 150 euro, i collaboratori sportivi con i requisiti richiesti lo ricevono senza presentare la domanda e ancora l'IVA dispositivi medici, si applica l'aliquota del 10%, l'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale riguarda i giornalisti IMG con il versamento dei contributi che è in scadenza il 31 ottobre prossimo. Infine l'ultima parte della rassegna stampa è dedicata all'economia a partire dalla pagina del Corriere.it. Partiamo subito dalla cessione del credito, comunicazione in scadenza il 17 ottobre 2022 per partite IVA e soggetti Ires. L'articolo è di Anna Maria D'Andrea e riguarda appunto la cessione del credito che è in scadenza per le partite IVA e per i soggetti Ires. Il termine per l'invio della comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate è fissato al prossimo 17 ottobre, data prevista dal DL Bollette, per agevolare la monetizzazione dei bonus maturati per quanto riguarda quindi la cessione del credito la comunicazione in scadenza per i soggetti indicati ovvero per le partite iva e per i soggetti ires il 17 ottobre 2022 è la data da segnare in rosso sul calendario un termine da tenere a mente per l'invio telematico della comunicazione per l'esercizio dell'opzione all'agenzia delle entrate un termine che è stato dilatato ed è previsto dal decreto bolletti il numero 17 del 2022 per i soggetti tenuti a trasmettere la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022 al fine di garantire più tempo per monetizzare i crediti fiscali maturati anche in caso di applicazione dello sconto in fattura al cliente. I dettagli ovviamente sono all'interno dell'articolo e passiamo al secondo argomento di oggi, il bonus 150 euro. I collaboratori sportivi con i requisiti richiesti lo ricevono senza senza presentare la domanda all'articolo di Rosi Delia per quanto riguarda il bonus 150 euro per collaboratrici e collaboratori sportivi, così come per la precedente tornata di indennità contro il caro prezzi, non sarà necessario presentare domanda. Il pagamento arriverà automaticamente da Sport e Salute, da cui si attendono istruzioni quindi anche per il bonus 150 euro si ripete quanto previsto per la precedente indennità di 200 euro per ricevere il pagamento a cui si ha diritto non sarà quindi necessario presentare la domanda le somme arriveranno automaticamente in presenza dei requisiti richiesti sono 24 milioni di euro di eh, risorse messi in campo dalla misura Proseguiamo con l'IVA dispositivi medici, si applica l'aliquota del 10%, la corretta aliquota da applicare è appunto quella del 10%, a chiarirlo è l'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello numero 483 del 3 ottobre 2022, i prodotti devono rientrare nella voce 3004 della nomenclatura combinata sulla base della classificazione dell'Agenzia delle Dogane e dei monopoli. Anche in questo caso i dettagli sono all'interno dell'articolo e dall'apposito box è possibile scaricare il documento di prassi dell'Agenzia delle Entrate. L'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale riguarda il versamento dei contributi in scadenza il 31 ottobre 2022 per i giornalisti iscritti alla gestione separata IMG. Appunto La scadenza da tenere presente quella della fine del mese, ovvero del 31 ottobre 2022. Le somme sono calcolate al termine della comunicazione dei redditi relativi all'anno 2021. Vediamo che all'interno dell'articolo è specificato chi sono i contribuenti che sono interessati a tale versamento e i dettagli sul calcolo del contributo che parte dal contributo complessivamente dovuto e viene poi eh, sottratta la somma relativa ai contributi minimi che sono già eh, scaduti in precedenza e dovevano già essere versati. Inoltre eh, ci sono casi in cui non si deve versare tale contributo e eh, a fare il punto sulla questione lo circolare IMG numero 8 dello scorso 28 luglio 2022. L'ultima parte della rassegna stampa è dedicata all'economia a partire dal Corriere.it e vediamo subito quali sono i temi in evidenza. Per quanto riguarda i consumi energetici, bollette a ottobre, il prezzo del gas aumenta del 74% il conguaglio a inizio novembre nell'articolo di Fausta Chiesa e poi bonus Enel, premio in bolletta per chi ridurrà i consumi di fine 2022 e ancora i numeri del giorno, 40.000 riguarda le ferrovie, 40.000 nuove assunzioni in 10 anni, entreranno molti giovani e eh, 10 gas e petrolio. Dall'inizio della guerra l'Italia ha già versato 10 miliardi di euro alla Russia, un articolo che abbiamo già approfondito nella rassegna stampa eh, di eh, ieri. Per quanto riguarda l'articolo consigliato invece vi eh, consigliamo appunto quello di Ferruccio, De Bortoli, BTP e conti pubblici così possiamo evitare una bocciatura dai eh, mercati. Nell'attesa del nuovo governo c'è un'analisi su quelle che sono appunto le reazioni dei mercati post elezioni, i mercati finanziari nella settimana dopo il voto non sono stati particolarmente turbati dalla svolta politica in Italia, questo perché incide di più un'incertezza politica che è il colore della maggioranza del governo che poi verrà ad insediarsi. All'interno dell'articolo c'è un'analisi che tiene conto di tutto il quadro europeo. Ovviamente vi invitiamo a leggere l'articolo, per questo ed altri contenuti vi invitiamo anche ad abbonarvi al Corriere.it